Sì, grazie Presidente. Allora, ovviamente io ringrazio i proponenti di questa delibera che oggettivamente trattano un argomento che è molto vicino alle tematiche che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti. Io devo dire che in uno degli interventi è stato detto che questa è una linea una mh, delibera di eh, programmatica di indirizzo. Ebbene, mh, ci sono alcuni temi che vengono sviluppati in questa delibera su cui noi abbiamo lavorato in questi anni e siamo andati avanti. Ora, eh, mh, per quanto riguarda le ama di municipio, noi abbiamo fatto diversi atti di indirizzo su questo aspetto specifico e siamo arrivati a eh, indicare, a metterlo come... Eh, regola all'interno del contratto di servizio che eh, Roma Capitale ha eh, stipulato con AMA a eh, luglio del 2019. Io ricordo che al, all'articolo 2 del, del nuovo contratto di servizio, al punto E, è, in, è indicato di concorrere anche tramite i municipi all'individuazione delle aree necessarie per la realizzazione di strutture fisiche funzionali all'asplitamento del servizio, esempio centri di raccolta, centri di uso. Ama di Municipio e questo all'articolo 2 all'articolo 8 è indicato comma 2 alla luce della complessità e peculiarità del servizio di gestione dei rifiuti urbani nella città di Roma, il contratto è strutturato in un'ottica di decentramento che riconosce il municipio quale ambito territoriale di riferimento e poi c'è l'allegato B8 dove è indicato proprio cioè, il progetto Ama di Municipio definizione del servizio le strutture e un'interfaccia trama, municipio e cittadini con l'obiettivo di presidere il territorio specifici ambiti di intervento. Ovviamente c'è una scheda lunga che non, che non leggo tutto. Allora, eh, diciamo che su questo punto siamo al di là degli indirizzi, perché è stata messa all'interno del, eh, del piano industriale, per cui già abbiamo dato questi indirizzi e, eh, e oggettivamente quel passo che dovevamo dare, di dare la disposizione precisa nel scusate ho detto piano industriale volevo dire contratto di servizio nel contratto di servizio è stato eh, indicato ora qual è il problema oggi? Ora mh, è stato affrontato nel, nel nel lungo dibattito che abbiamo fatto oggi in questa delibera e anche in quella precedente. Eh, oggettivamente delle difficoltà ci stanno cioè è inutile girarci intorno peraltro la, la, la, la neoassessora Zia Antoni ha fatto a mio avviso un ottimo intervento molto chiaro, molto pulito eh, senza fronzoli e ha dato anche delle spiegazioni molto chiare uno, uno dei problemi perché poi ce ne sono tanti altri è sicuramente l'aspetto dei bilanci noi con i bilanci c'è stato questo scontro con i 18 milioni dei servizi cimiteriali ma detto francamente quello è stato il vaso di Pandora perché quando siamo andati a, ad aprire un po' quella, quegli, quegli aspetti ci siamo ritrovati che il problema era molto più ampio, molto più vasto, tant'è vero che adesso nel piano economico e finanziario che abbiamo votato di recente in, in aula è emerso che eh, i crediti inesigibili dal 2003 al 2009, di ben 104 milioni di euro. Allora, eh, cosa abbiamo fatto? Poi, io lo vorrei ripetere perché non è un aspetto marginale. Noi abbiamo tolto con il piano economico e finanziario questi crediti finti, finti crediti, fino a oggi, e adesso stiamo mettendo moneta sonante, ovvero in quattro anni restituiremo ad AMA dei soldi, tant'è vero che Ama quest'anno sostanzialmente avrà 37 milioni in più, poi altri 37 17 e 17, per cui stiamo mettendo fondi all'interno all di Ama per cui è ovvio che ora c'è una eh, difficoltà a 360 gradi di gestione del servizio, perché l'indirizzo oramai è dato rispetto a l'idea che bisogna assolutamente sviluppare l'ama, lama di, eh, di municipio. Eh, ma eh, queste situazioni, poi le difficoltà di cui abbiamo parlato anche nel, nel, nell'altro intervento, vuoi l'incendio del salario, piuttosto l'anno scorso c'è stato lo stop del Malagrotta 1 e poi Malagrotta 2. Insomma, abbiamo affrontato un periodo molto complesso e molto complicato. Io vorrei ricordare, non lo dico a voi, ma lo dico anche ai cittadini, che voi lo saprete già, ma ai cittadini che ci ascoltano, eh, che ogni anno in Italia vanno incendiati 100 impianti di rifiuti. Noi abbiamo avuto anche nelle nostre vicinanze diversi incendi che hanno riguardato prima Pomezia l'anno scorso, Aprilia poco tempo fa, insomma problemi belli grossi perché dietro i rifiuti ci sta c'è la mafia e eh, questo problema è un problema oggettivamente enorme ora eh, difficoltà eh, ce ne sono eh, mh, bisogna ovviamente avere la forza di invertire la tendenza è quello che noi stiamo cercando di mettere eh, in atto io vorrei soffermarmi su altri aspetti della della interessante o ovviamente molto interessante delibera che ci avete sottoposto ed è l'aspetto per esempio del controllo analogo allora sul controllo analogo noi abbiamo fatto delle delibere e AMA in questo momento è sotto il controllo analogo c'è un comitato che gestisce il controllo analogo e, se, e segue AMA sotto questo aspetto per cui anche questo aspetto noi lo abbiamo sviluppato c'è un altro tema della delibera eh, su cui vi siete soffermati e su cui noi poi ehm, dopo presenteremo anche un, un ordine del giorno ed è la questione degli osservatori. Allora, sugli osservatori, lo diciamo, su questo punto abbiamo delle visioni leggermente un po' diverse. Voi avete proposto questi osservatori deliberativi Mh, politicamente. Noi da sempre, dall'inizio della consigliatura, quando abbiamo eh, valutato gli osservatori piuttosto che consulte abbiamo sempre preferito eh, l'aspetto consultivo del della partecipazione dei cittadini piuttosto che deliberativo per tante ragioni eh, perché poi le delibere devono essere come dire, eh, vagliate anche dagli aspetti eh, tecnici valutate nei, nei, nei dettagli io invece Credo che eh, politicamente sia giusto che si arrivi a degli atti consultivi eh, che in modo tale che mh, anche con eh, una partecipazione eh, importante della eh, cittadinanza ma che rimanga eh, comunque eh, se rimangano degli atti consultivi. Ecco, allora, mh, diciamo che eh, è stato detto noi non siamo figli di un dio minore sui rifiuti eh, e il discorso è che eh, effettivamente eh, non solo noi ci ritroviamo nelle difficoltà che ehm, ehm, oggettive nella gestione di rifiuti e per aspetti complessi di bilancio Di Palma non la sentiamo più e si avvia a concludere Sì, la ringrazio c'è da dire una cosa, che tra le città europee, le capitali europee, eh, quasi tutte hanno una raccolta differenziata inferiore a Roma. E questo vuol dire che all'ampiezza al, all del territorio che si deve andare a coprire aumentano di conseguenza eh, i, eh, i problemi. Per cui io ovviamente ringrazio i eh, proponenti di questa delibera. Dichiaro che mh, parteciperò all'iniziativa del 26 perché la tengo molto utile e ringrazio, vi ringrazio davvero per l'organizzazione di, eh, di questi eventi. Eh, però ecco, noi riteniamo sia per alcuni aspetti che di fatto non serve un, un indirizzo su alcuni temi perché li stiamo già attuando. Almeno dalla parte dell'indirizzo l'abbiamo già fatto, poi nella parte operativa oggettivamente le Ame di un municipio sono tutte da sviluppare, ma il mancato sviluppo è relativo ai problemi che ci, che ci siamo detti. E per cui non serve questo, non, non siamo d'accordo tanto su le, il, gli osservatori deliberativi, poi dopo interverrò di nuovo per quanto riguarda un ordine del giorno che abbiamo. Eh, presentato e comunque lo, la, il voto del, del gruppo di maggioranza eh, sarà dunque per questi motivi di astensione.